Seguimi per piacere. Left T3. Questa è un'elettromiografia di superficie. Ci dirà dove stanno le tue contrazioni muscolari maggiori. 7. Left t 4 T8. Left T7. One, two, and four, C, three, C, seven, two, four, Allora sei molto contratta, eh? lavori tanto sicuramente, questa ti indica proprio che c'è un livello di stress sulla colonna vertebrale abbastanza importante, eh? possiamo quantificare, eh, vedi con questo numero si chiama epistress call, 358 è veramente tanto, ok? forte forte? Benissimo, piega, tieni, tieni forte forte, resisti, ok, eh, quello non ce la fa, vedi? Spingi in alto, ok, mantieni così, spingiamo in alto, eh, questo non ce la fa. Eh, abbiamo un paio di problemi da sistemare. Questo. Questo è di lavoro, ok? Andi questi, spingi in basso, adesso è fortissimo, vedi? Mantieni la braccia così, spingi in alto, adesso è super forte, vedi? Spingi in basso, è allora, ottimo, ok? Allora, mettiti a pancia in su, per favore. Vieni un po' più indietro fino ad uscire fuori dal lettino. Allora. Vieni un Allora, siamo un pochino. Sì. Va benissimo così. Lasciate cadere, lasciate cadere. Tengo via la testa. Non ti spingo a cadere, va bene. Così. Lasciate nuovo. Rilassa, sentirà un piccolo clic, eh? non ti spaventare, Morito. eccolo là. spingi in alto, un attimo spinginato, spinginato, spinginato, spinginato, spinginato, spinginato, Sentire un piccolo clic morbido, eccolo là. ecco fatto, butta l'aria, bravissimo. Torna seduta per piacere. vedi? fa più male qui? no non solo qui prendi aria cortesemente basta bellissimo prendi aria butta l'aria morbida, morbida, morbida, morbida, morbida, morbida, eccoci qua, tieni i piedi per piacere, dammi le braccia, spingi in alto, stai su una gamba, spingi, stai sull'altra, spingi, eh, qua ecco, non funziona proprio te. Eh, no? rilasso eh. okay, che qui una, morbida, ah, eccola là e dammi la braccia spingi in alto ok è la la gamba che cedeva spingi questa? in alto e eh, faccio tutto più fortissima e eh, spingi